Sì però qui abbiamo un personaggio che è il campione mondiale del complottismo eh, Lui dirà che non è così È un fruttariano che io conosco da un sacco di tempo Non so se sia ancora fruttariano Cioè se si ciba di sola frutta Che poi frutta non vuol dire solo la frutta, eh, la frutta Quella che conosciamo noi, quella che intendiamo come frutta Perché ci sono diverse cose che noi pensiamo che non sia frutta invece Quindi anche l'insalata No, l'insalata non credo che sia frutta Considerata frutta no. Non credo, non no. credo Max Gaetano, eccoci qui caro Max Come stai? Ciao ah, ragazzi, io bene. Sì, ma... sì, 100% fruttariano adesso da un anno perché sai, ogni tanto mangiavo anche certo. l'insalata, adesso neanche l'insalata. Anche l'insalata, non ho capito, ma certo, fruttariano certo. che cazzo certo. mangi? Come, per esempio, fammi, fammi una tua dieta Beh, quotidiana. colazione a mele rosse. Pranzo col melone e frutta dolce, sì. ovviamente no frutta acida, quindi no agrumi, no frutta col pH1, sì. quindi no agrumi, hanno e se La sera, un eh. bel insalatona senza foglie, ma fatta con pomodoro, eh. a cui tolgo i semi perché la mucillage intorno ai semi è acida. Ma il pomodoro è alcalino, eh, sì, cetrioli, eh. e, eh, la zucca, la zucca mm. mantovana che è ottima. Zucca zucca. Questo la sera, diciamo. la sera. Sì, eh. E poi c'è anche la pasta eh. di platano, siamo riusciti a far fare un di platano, la pasta di di, di, platano. Di, di, platano, cioè platano. Platano. di platano, E la poi di la platano. pizza, alcuni pizzaioli gli diamo di la farina di platano fanno la pizza con la farina di platano, è molto semplice. Allora, la pizza con la farina di platano, quello piange. Senti l'altro che dice bello. Io piango, Bergamo dice bello, La farina di platano è bella, Ma va bene, allora, io voglio capire una cosa, scusami, Max. C'è una cosa molto semplice. voglio capire. Sì. Tu, sì. Sostieni, tu sostieni che i vegetariani, i vegani, eccetera, non si ammalano di Covid. Do allora, hai... Nessun vegano, la comunità vegana è molto uh, coerente no, puoi... a livello di informazione. Fra di loro si mandano un sacco di informazioni. Lo sapremmo se un vegano avesse visto la, la terapia e intensiva. Il e invece, I vegetariani l'hanno visto. C'è il Mossad ma vegano? Vegane. ma no, Questa è una stronzata, però ci sono un sacco di vegani che saranno finiti in terapia intensiva, amico mio. Non Dai, è possibile ma non, nomi, so, dai, ma non lo so, ma non è che ci sono i nomi comiome, Non sono promi, bollati come, no. sono come gli ebrei la Durante la seconda guerra mondiale Però Non sono bollati le doni informazione. Amico fruttariano, in terapia intensiva Se sei pronato con l'ossigeno L'ultimo pensiero che hai è mandare un messaggio Ai fruttariani sai? Pronato, tendi a dici, cercare dici, di salvarti la pelle il cognome di qualche vegano Ma ci sarà, ma porca puttana Un milione e mezzo È un numero enorme Tu pensi che cosa? Innanzitutto, Secondo te il covid non esiste Diciamolo tutta la verità No, come non esiste? È un'influenza che, anzi, i veri negazionisti sono quelli che negano che esista dall'estate del 2019, le università italiane. Ma ah, tu pensi che esista dall'estate del 2019? è stato negato che esista dall'estate del 2019, quindi mm. eh. mi devono spiegare perché... Ma è una, eh. è una semplice influenza però, è una semplice influenza. Una influenza che quando tu alzi il cortisolo, l'ormone dello stress, eh. finisci in terapia intensiva. L'ormone dello stress, stress, il cortisolo è stato stress. alzato a marzo. a marzo. E chi l'ha sì, alzato? Eh? Chi... Ma chi l'ha alzato? Ma chi l'ha alzato l'ormone dello stress? Le patologie cortisolo. Ma chi l'ha alzato l'ormone dello stress i giornalisti ovviamente per tre visualizzazioni si venderebbero la mamma lo sai no? Cioè, non ho capito secondo te allora il covid c'è il covid l'allarme covid cioè l'aumento sì. dei ricoveri è stato creato sì. dai giornalisti sì eh. perché il governo se fa la conferenza stampa non lo paga nessuno nessuno cioè, l'ormone dello stress allora per, ricapitoliamo perché Vergassola eh, non, non ha capito bene allora, allora la questione per Vergassola che non capisce molto bene sì. il, il virus esiste grazie. in Italia dall'estate del 2019 certificato da Ok, è una semplice influenza una semplice influenza diciamo una semplice influenza Perché? Il momento in cui viene alzato il cortisolo attraverso uh, l'infopandemia dello stress ah, che sì. portano le malattie incredibili, tra cui anche la sindrome metabolica e l'indebolimento del sistema immunitario. Cioè, praticamente la, il terrore ha creato il Covid, questo è il punto e, fondamentale. Ma perché vediamo Cioè se, se tu stai tutto il giorno col cortisolo alto, non arrivi <ride> eh. tanto bene a fine giornata, e se hai 1, 2, 3 malattie pregresse, eh. non, non, non vai avanti. Scusami. Io e mi subisco che sono morta E dunque il vaccino. lui alza lo stress con le stronzate che dice. Lui mi alza sì, lo stress, questo, questo, credi questo, che Com'è che comincia a morire la gente dalle barre di Bergamo in avanti? C'è cioè il botto. Ma com'è che a dicembre 2019, uno dei decembre più freddi che c'è stato con il covid che girava da ottobre i campionati del mondo a Wuhan, Ma Io non capisco perché Vergasso ha i militari grande. a Huawei <ride> tornano tutti Scusami. con l'influenza in Italia e sono i militari che diffondono il Scusami, covid Scusami, Max, però sì, andiamo, andiamo per ordine. Tu hai citato, hai citato l'altro sì, giorno sì. Rockefeller, sì. la trilateral, allora noi hai... specificiamo che non è ebreo da il nuovo ordine mondiale esiste cioè sono loro che certo, guidano sono sì, loro che guidano sono, le cose esiste, sono, esiste, sono loro esiste, che terrorizzano il mondo per imporci il vaccino sono loro o no? No, no? no no no le case farmaceutiche hanno semplicemente approfittato di questa situazione ma chi comanda il mondo oltre ai banchieri sono le multinazionali eh. ma la multinazionale più grossa di tutte è Big Meat non è Big Pharma, Big, big, Pharma, big Pharma sta approfittando Big eh, Meat ha qua da tutti ah Big allora, Meat è quella delle carni 5 miliardi di ettari sono antropicali Zabbi, cioè calpestabile dall'uomo. Ma questo Secondo che c'entra? Cos cosa, cosa vota lei? Per dice, scusi, scusi cosa vi vota, vi vota vi lei nell'ultima elezione? Le cosa vivere. ha votato? Ne calpestiamo 88%. Perché l'88% del terreno calpestabile dall'uomo è in mano a persone. Sì, ma chi ha votato alle nell'ultima elezione? Volevo dire però che chi ha votato? che che c'entra tu... tu Se vuoi il tuo cazzo dietro, te lo compri, porca la gran putana? Perché no, perché tutti i eh 9 sì. miliardi di persone avessero il loro cazzo di ettero, però Big Meat lo impedisce: l'88% degli esseri dell'uomo sono big in meat. mano a Big Meat big 66% con gli allevamenti meat. e 22% con uh, l'agricoltura. Ma il vaccino te lo fai o no? Danna, danna il vaccino te lo fai o no? Il vaccino? Ma tu sei fuori, io mi faccio un vaccino eh. sperimentale, eh. Eh, addirittura in, in alcuni casi genici. Poi chiediamo una cosa. Tutti Ma uccide sto vaccino uccide questo vaccino o no? Secondo te? Me. Eh? cioè mentre Vai il cordo uccide chi ha 1 2 3 malattie pergresse, eh. il vaccino ha ucciso gente che non aveva malattie capito aver eh. cazzo tu che ti vuoi vaccinare capito, no? capito capito il fruttariano che ah, dice aspetta ah, scusa, un attimo non no scusate uno, eh, io bravo, bravo, as bravo, no, no, no, scusa, adesso aspetta aspetta aspetta io ne mangio ne mangio veramente ho smesso da anni di mangiare la carne lo sai che eh, pollo è eh, carne lo sai che eh, il pesce è carne lo sai Infatti non mangio, no purtroppo mangio il pesce adesso devo sentirmi in colpa tutta la notte però i marini sono carne quindi non non devi i libri sono animali marini apposta che sono mangiati dall'uomo e sono un po' stronzi gli uomini a mangiarlo. Però voglio dire, io sono asmatico e, ciò, e sono iperteso, mi sono fatto il sei sei giorno. è ipocondriaco, sono... si sente già dalla voce, sei ipocondriaco, vero? Sono, <ride> sono più alto di 2 cm, sono più lunghi. Sei ipocondriaco come burioni, di la verità. Non so se Burioni ipocondriaco questo no, io sono un ipotesi. Ma si vanta di essere ipocondriaco cioè, cioè, dimmi. Il <ride> ipocondrico, cioè, <ride> cioè, no però, però, con di è bello. lui ipocondrico dice, sì, certo, c'è cioè, il matter che Del gas la prova a parlare con questi ospiti che tu inviti. Non devi parlare, devi mandarlo a fare in culo! No, invece, quella parola del platano. Vuoi a parlare con Argentina, col tuo amico vai. Però scusami, scusami. No, no, fermi tutti, fermi. Quella parola del platano è bella, invece, Fammi tornare a parlare con Max Gaidano. La situazione è molto semplice. Allora. Tu sostieni che i vaccini uccidono nella sostanza I, sì, i sì, non fa... una patologia, gente che non ha patologie, tu li fai, sì. non solo uccidono, ma creano una mutazione. Perché, come dicezione, come o il... comunque al per primo anno di mutazione? virologia ti dicono che se tu vaccini durante una pandemia è ovvio che reagisce il virus. Poi c'è che... l'ultima bomba, se ragazzi: l'ultima bomba di Max Gaetano è questa, Hitler, aspetta, Hitler, allora. è stato creato dagli americani. Questa è, è una creazione degli americani, ma questo lo dice la storia. La eh. legge Farben, la legge Farben. Scritto, S sotto il culo c'è scritto Disney. Avete che un Farben. Chi è gli altri della legge Farben? I Rockefeller, i Bush, eh, la Banca con Ma che c'entra con, con Hitler? Scusami. Chi no, no, ha dato la benzina per mettergli nell'aereo di Hitler? La Standard Oil. Cioè, Perché te... Senza la benzina di Rockefeller, non volavano no, qui siamo su Londra, sugli siamo oltre il Gli amici di Babbenzo a Londra non ci volavano no, ieri. Io... Senza la benzina io sono... di Rockefeller, lo sa questo? Io Rob sono Rob lo chiamo Babbenzo io sono io sono io no io io no, eh? non riesco ma no, Rockefeller faceva da... il benzinaio faceva il benzinaio Zio, fa Rockefeller scusi non sa scusi. che il 6% della sua popolazione dei suoi amici ebrei sono vegani la popolazione più sana al mondo non lo sa no. questo ma dove no. cazzo vive no. il 15% no. degli israeliani no. sono, sono, sono no. vegetariani dove cazzo vive no. sono vegetariani ma non sono stronzi come te che dicono che Hitler era un'invenzione degli americani e quello ride Anna, porca, sì. porca tu puttana neghi questo neghi chi eh. era? IG Farber la IG Farber la IG Farber ha vinto la guerra ha vinto la guerra perché nel processo di Loren Berga i dirigenti IG Farber la cosa è più incredibile però scusa aspetta torniamo ma Bergassio la ride non si cazza giù giù giù tutti torniamo torniamo a 2021 torniamo a 2021 allora la cosa fondamentale è che tu dici voglio avere un ettaro di terra ora uno se vuole avere un ettaro di terra ma tutti tutti devono avere ma perché porca la gran puttana ma perché tutti perché tutti devono avere un ettaro di terra spiegami tutti devono poter viv Fumato un ettaro, però. Cioè, se vogliono stare in un cazzo di palazzo ci stanno, ma devono avere la possibilità di stare in un loro ettaro, Perché le case eh sì, fa... perché è vero. Big, big Meat deve avere l'88% eh. delle terre calpetabili dall'uomo? Perché? perché? Me lo spieghi? Big, big che... Meat, per Beh. fare la carne, amico, cioè, mi Ha ragione ma su questo, ma, ma amico, guardi che Cruciani ha molti ettari di terra in io. Io volo molti ettari! di quello eh. che cui... no? 200. euro l'anno. No, anche, eh, anche no, di più, ci stanno molti di più, molti più quelli dichiarati, mi stai dichiarando molti di più. Mi stai offendendo. Offendendo, Beh, stai Offendendo, no, allora io eh. voglio dire una cosa: tu ti senti in una dittatura? Ho in Italia oggi, ti senti in una dittatura? Se dimmi, te mi hanno buttato via un anno. C'è cioè, questo coprifuoco che è nazista. Ovviamente, nazista il 25 aprile, no? Che la dell'occupazione nazista americana che ci ha messo le bombe nucleari dappertutto, no? Vai a Ghedi, Babbenzo, vai a Ghedi a chiedere quante bombe nucleari ci abbiamo qua. Vai, ciao, Max. Mi sembra che abbiamo detto tutto. Ciao, ciao, ciao.